ciao sono Marco oggi sono qui nel mio ufficio ho portato anche la mia compagna e c'è anche il fedele amico a quattro zampe che è qui sotto e ci esorta a camminare perché lui fermo proprio non ci sa stare ci siamo buttati per dei percorsi veramente non voglio dire inesplorati ma senza dubbio poco battuti e abbiamo scoperto dei posti meravigliosi ne valeva la pena sì senza dubbio questo mi fa venire in mente un concetto che non dovremmo mai distinguere le cose tra facili o difficili, dobbiamo sempre considerare se ne vale la pena, perché in quel caso la difficoltà poi non esiste, la difficoltà risiede in quelle cose che non abbiamo voglia di fare, ma se abbiamo voglia di fare non diventa più difficile, diventa semplicemente impegnativo. Ecco, questo è il concetto che volevo condividere con te e io e la mia compagna adesso continuiamo a camminare su questo percorso, ci orientiamo verso il sentiero principale che sta qui in alto ma qui è veramente abbastanza impegnativo passare ti saluto con un abbraccio ciao